Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di sistema in Ir digitale. Quindi io ho provato questo Kima KimaFan eh, che eh, ho acquistato qualche mese fa e in quei tempo, anche ultimamente, ho visto che è stato molto molto... Uh, pubblicizzato sponsorizzato su youtube tanti youtuber ne parlavano li usavano e um, mi sono fatto convincere io ho già uno sistema senizer g3 con cui mi trovavo bene però avevo alcune cose che mi sarebbe piaciuto implementare ho voluto provare e purtroppo devo dire che eh, non, non mi sono trovato bene e eh, non mi sento di consigliarlo eh, questo perché? perché è vero che ha alcuni pregi tra cui anche il prezzo però purtroppo se si fanno dei concerti eh, io ho bisogno di affidabilità e questo sistema purtroppo non riesce a darmela e adesso andiamo a vedere il perché allora innanzitutto eh, sono molto comodi questi però sono troppo leggeri Molta plastica eh, anche i tastini, sembra quasi che si stacchino. Poi è vero che funzionano, però non mi danno l'idea di solidità. Eh, vediamo prima le cose belle. Allora, il sistema digitale per l'Inir eh, mi permette di avere minor fruscio, quindi in teoria in cuffia il suono è più pulito e senza disturbi, senza frusci. E questo devo dire che in effetti ehm, è abbastanza vero, nel senso che comunque il suono era bello pulito e senza, e senza fruscio. Il problema è quando non si parlano, quindi quando non riceve. Eh, ho visto che se proprio non era perfettamente dritto vicino se già lo tenevo in tasca non riusciva a vedere il, uh, il ricevitore partiva un fruscio incredibile <tell> Fortissimo, e questa cosa durante un live è assolutamente ingestibile, quindi non, non è possibile utilizzarlo in maniera tranquilla in, in un live. Eh, senza contare appunto che è tutto plasticoso, quindi anche l'aggancio non, non è facile. Tu lo agganci, ma rischia sempre di partire. A me è anche partito alcune volte, quindi eh, cadendo. Eh, nota positiva secondo me sono le cuffiette vengono date delle cuffiette insieme che tanti hanno definito come no, non un granché in realtà secondo me suona molto bene con il basso elettrico poi eh, gonfia un pochettino il suono del basso però dà una piacevole sensazione se i suoni sono fatti bene comunque il suono è bello non è male. Altra cosa molto positiva era quella della ricarica, rispetto al Sennheiser che ha le batterie, devo eh, cambiarle, ricaricarle, rimetterle e tutto, questo qua ha soltanto un cavetto che si sdoppia USB molto veloce, poi la ricarica dura molto tempo e quindi eh, per, quello, per quello va benissimo. Eh, cosa negativa, seconda cosa negativa, il primo, quindi, che si stacca il segnale durante il live troppo facilmente. Eh, seconda cosa negativa, per cui secondo me non è po proprio possibile utilizzarlo, è il fatto che eh, utilizzandolo con dei mixer digitali. Uh, io ne ho usati due, un QSC e un Soundcraft Wii 16, va in, uh, in conflitto con il sistema del Wi-Fi, perché lavora sulle frequenze uh, simili, quindi sui 2.4 GHz, e quindi andando a bloccare di fatto l'iPad con cui gestiamo il mixer o con cui mi gestisco i miei ascolti, e quindi va a impallare tutto il sistema. E, e questo purtroppo non va bene il sistema Sinizer o comunque altri sistemi lavorano su altre frequenze UHF quindi non vanno a, a entrare appunto in conflitto con questi mixer la colpa certo può essere anche dei mixer però io ho già provato su due e soprattutto sul Soundcraft eh, dava parecchi problemi blo facendo bloccare sempre il software Può essere anche un problema del mixer, è vero, però il fatto che da quando ho messo, ho provato questi eh, NIR, si è presentato molto più spesso questa cosa e quindi purtroppo ho paura che, che, che, che dipenda da questo. Quindi questi due fattori mi fanno purtroppo dire che, non è utilizzabile se non in cameretta per fare qualche video, per spostarsi così, ma in un live dove io devo essere tranquillo, pensare a suonare, non devo avere fattori esterni che, che vadano a, a, comunque, eh, a rovinarmi la serata, perché poi... Eh... Ti fanno perdere la, la concentrazione eh, questo certo con dei mixer vabbè con il qsc con un mixer da più di 1000 euro ehm, il suncraft da 500 euro però sono per sì, live piccoli situazioni piccole magari su un mega palco grande eh, la, la situazione di gestione col mixer è diversa però comunque la ricezione anche lì eh, purtroppo non è assolutamente all'altezza eh, quindi eh, quando ascoltate le video recensioni cercate di, cerca di fare sempre un pochettino una tara vedere se anche chi purtroppo chi fa la recensione gliel'hanno regalato e ne deve parlare bene mh, non lo so però o, o comunque vedere se ne parla per un uso casalingo oppure per un uso live il live è diverso purtroppo dall'uso casalingo Uh, bene la, la scatola però è molto bella <ride> noi allora ci vediamo al prossimo video io mi sono tornato con il mio sistema Sennheiser acquistato usato e, e continuerò a utilizzare questo grazie e noi ci vediamo al prossimo video ciao presto Carlo